Ciao a tutti, sono Peach Pam e questo è il mio nuovo video. Allora, oggi si spacchetteranno i regali del mio compleanno esattamente la, la sorpresa. È praticamente che il 26 di dicembre, cioè oggi, è il mio compleanno. I regali oggi sono tre. Vediamo quale per prima, scatola più grande, la scatola più piccola. La scatola più piccola, dai. <ride> uh! Sembra una cosa interessante! Però guardate che dei pacchetti Cioè voi riuscireste ad averli Io non ci riuscirei Ma dobbiamo Per un momento fa un rumore Che carina questa scatolina oh. Che bella Che bella scatola Oddio C'è un altro biglietto E sta roba è stupenda Cioè come possibile Come fai? Dimmi come fai? <ride> Grazie, ti risaluto di nuovo anche nel video di oggi. E mi ha regalato una, credo sia una collana, lunghissima collana, enorme collana. Mi piace un sacco questa collana, e ce n'è un'altra, ce n'è un'altra più scura, però. Sono allora. due collane stupende, grazie è un regalo molto molto carino che non mi aspettavo per niente passerei a questo sacchettino qua purtroppo le devo dire so già che c'è dentro l'ho usato oggi perché oggi sono andati a mangiare in un agriturismo alla fine di questo video vi attacco con degli animali non vi garantisco niente perché c'era la nebbia le anche quindi si vedono poco perché alle 5 è già buio quindi adesso abbiamo questo regalo questa è la scatola dentro con su un logo è un orologio che è veramente carino, l'ho scelto io Questi piccoli uh, luccichini che adoro cioè color oro rosa o rame o rami chiaro comunque C'erano tre scelte, c'era anche l'oro però ho preferito questo Adoro il fatto che poi c'è cioè il 3, il 6, il 9 e il 12 abbia il cuoricino che è carinissimo E infine c'è il regalo che adoro tantissimo Poco no, da dentro perché gliel'ho chiesto io Questo regalo non l'avrei mai avuto se non fosse stato per lei Perché insomma per me il prezzo era un po' elevato E me ne sono innamorata da molti mesi e per fortuna gli ho trovate Queste scarpe sono Stupende. Adoro questa rifinitura qui, questo colore che non è oro oro, è ottone credo, ottone. stringhe che sono così gotiche diciamo, ecco sono gotiche. Ah, la caratteristica che mi ha colpito di più è il tacco, non è di legno però è motivo legno e sembra proprio legno, anche al tatto sembra proprio che abbia ruido, come fosse legno. Un bacio a tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri. Grazie a te che mi hai regalato queste bellissime scarpe, grazie per la collana, ringrazio tutti e ricordatevi di lasciare un like, lasciare un commento, iscrivetevi e attivate la campanellina. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Belli! Che carino! Mamma mia, basta anche non esci zio perché... Inizi, eh? Che carino! Anche il cavallo mi piace la la si sì, la petola La capra che non si vede Il, il pony Oddio ma cos'è che ha alle orecchie? Ah sono così le sue ma orecchie Ma c'è il diritto Lui segue perché è tipo la... Lei che è una femmina Ha detto che è amichevole tipo. Poi basi sì piccolini ce li sono belli ah, questo qua è un cerviato tipo bambi è Bello, bello. bello.